M.è. Tape molte. Tape molte. Tape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 re diesis minore do diesis minore si maggiore la diesis minore in questo caso e chord minore uh, dove sono ah ok sol diesis minore fa diesis maggiore mi maggiore re diesis minore do diesis minore si maggiore e slide uh, la diesis sì. sì.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 quindi sol si sulla corda di mi poi quinto tasto suono re quinto tasto del re suono il sol allargo col il suono di nuovo la terza maggiore che il si sulla corda di re il nono tasto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 eccetera eccetera eccetera tutti questi esercizi si possono anche eh, anzi si dovrebbe farli anche su le triadi minori le triadi eh, diminuite, triadi aumentate, dopodiché passare anche a eh, invece le triadi di arpeggi, le quadriadi insomma di, di settima ad esempio, faccio la stessa cosa però inserendo la settima e.pri.per.in.e.per.in. Due.per.in. Due.per.in. Pure minori. Ah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 delle due mani se si aumenta un po' la velocità torno all'esercizio originale partiamo dal Mi aumentando la velocità ovviamente in modo graduale come vedete anche ho perso qualche nota via via, potete mettere in loop è come sempre un pezzetto alla volta della triade. Aumentando la velocità, aumenta anche la difficoltà della coordinazione appunto, tra le due mani, come dicevo prima. Quindi si lavora anche sulla mano destra, vedete?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 No. Quindi stessa cosa però minore. Quindi Mi, Sol naturale, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol, Mi. Pure diminuite. Aumentate.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 inserire nelle nostre frasi nel nostro modo di suonare i nostri groove i nostri giri di basso i bicordi in questo caso lui semplicemente, semplicemente armonizza una scala quindi scala maggiore di si sì, abbiamo quindi si sì maggiore do diesis minore re diesis minore mi maggiore la diesis maggiore sol diesis minore la diesis minore si sì maggiore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 al prossimo video.